Pergola, Città delle tinte. Questo è uno dei grandi progetti di Pergola Unita, Pergola Insieme. Questo progetto servirà a guidare il cambiamento e quell'innovazione creando quel valore nel tempo che ad oggi manca totalmente. Una scuola di alta formazione professionale per i giovani Pergolesi e non solo, dove laboratori, centri di ricerca, aule, servizi creano quel contesto, quel tessuto sociale e economico quel tessuto legato al mondo della formazione che consentirà di guardare verso il futuro con certezza, verso il futuro offrendo una capacità, una tecnica, un sapere. Questo è il progetto di Pergola Unita in Pergola Insieme. Questo consentirà di portare a Pergola una serie di attività ad oggi completamente inesistenti. La formazione significa guardare con certezza al futuro, quella formazione che ad oggi manca. Noi recuperiamo dalla storia questi saperi, dalla storia antica di Pergola, dove Pergola ha avuto, nei secoli scorsi, benessere e crescita. Ripartiamo dalla storia locale, ripartiamo da quella storia che consentirà ai pergolesi di poter vedere il proprio futuro con certezza. Una scuola di alta formazione professionale porta con sé tutti questi saperi, nel campo della manifattura, della manifattura tessile, nel campo delle opere, delle opere d'arte, delle opere pittoriche, dell'architettura, dell'architettura sacra e così via. Questo è il futuro dei nostri giovani. Grazie.